proprio, loro non avvengono, però i problemi sono stati interrotti, io ho qualche perplessità, a questa situazione, perché a me mi risulta allora, a parte il fatto che avete invertito un conto con la cassa dei vostri prestiti, che la cassa dei vostri prestiti, perché dobbiamo fare l'inversione in cassa dei prestiti e portare i soldi alla cassa dei vostri prestiti domani mattina? Ma a me del periodo 20 non mi frega niente. E beh, è diverso. Ma è molto più da loro a fare. Perché quei soldi, dove li so, prendo per fare questa operazione e per pagare questo, questo assestamento finanziario con la cassa di riserva? Dove li prendo i soldi? Dove li prendo i soldi? Dove Io lo so, non sentivo da voi. Solo li prendo i soldi. Alle opere. No? Ciao, li no. prenderai da eventuali proventi di cavalli dall'associazione alfa ah, ecco ecco l'embre ed è diverso ed è diverso ecco perché sono contrario alla uh, variazione allora questo qui dico siccome vi credo molto dice che domani mattina devo andare là ma molti siamo venuti a la mattina e lo viene in Italia ma non ne cioè non niente scrivetelo ma noi ce l'avete sì. che volete no, no, no. qua il discorso è solo uno che noi siamo veramente disastrati allora, se questa posizione può essere inviata domani o anche un'altra, d'altra, allora fare l'assestamento di bilancio in maniera lineare, si faccia costura, però quello che è solo una voce dice, entrate e la voce e aumento, in aumento. Quindi noi formiamo, risumiamo un aumento del nostro bilancio di 200 mila euro, per come i proventi, proventi da entrate e la della tax AIPA che, che sta facendo loro. Allora se questo fosse, come se questo fosse in questo punto che avete capito e fosse in maniera diversa e mi dite i proventi sì verranno dall'AIPA, allora se io vado a trovare l'AIPA quello che abbiamo detto prima che laiva domani dobbiamo andare a casa è lungo certo, non c'è è, è, è indirettamente a con una, una convenzione con l'AIFA. indirettamente allora io preferirei avere a livello cittadino che se noi dobbiamo fare questo pagamento di questa, di questa cassa delle nostre imprese perché molti ce l'ha detto Beh, io devo dire che bisogna trovare una forma diversa certo. e dire, sì, sì, noi ci impegniamo domani mattina a trovare gli argomenti per mandare a casa live noi ci impegniamo a pagare questa con i soldi provenienti dalla discussione ASU, noi ci impegniamo a spalmare in tre anni questi 200.000 euro per pagamento alle Monte dei Monti, allora forse il concetto di approvazione può essere un Se questo non è, io ho forti e questo non è allora, se ci sono queste caratteristiche di cui andiamo a parlare, perché signori, qua stiamo facendo un doppio gioco che se approviamo questa è vero che paghiamo i soldi alla cassa deposito e prestito prestiti ma è pur vero che andiamo indirettamente a una. a confermare una convenzione con un'azienda che sta facendo il lavoro che è sulle vuole allora, o l'una o l'altra allora mi mette per iscritto che i soldi proventi per quanto riguarda la cassa dei posi del presti io li pago con sì i proventi derivanti dall'entrata della tassa del DILU ma della de, de risoluzione del de comune di Aldea e che comunque verranno sformati in un tre anni perché non è il tempo per sformarli e che comunque non cederà i soldi che casserà l'Aiva non faranno parte di questo contenzioso perché uno per noi l'Aiva non esiste. Eh? Allora ha un senso. Ha un senso. Eh, no, non c'è scritto. <ride> scritto. Devi sapere in bianco. Oh, non eh, so dove è scritto. Qua c'è scritto bianco. C'è scritto quando mi parli di tasso dei pavimenti quelli derivanti dall'aumento aumento. L'aumento mi casserà l'aiva, perché il servizio sta facendo l'aipa, ah, certo. di fatto è l'aiva che pagherà questa cosa allora noi che cosa facciamo? la battaglia per annullare l'AIPA e poi gli il pagamento? parliamo no, no, dei giochi dell'anno 2012 del non è 2013 i del dell'anno del 2012 allora questo è il concetto per fa quanto riguarda eh, se parlate così che porta a questa tante cose ancora no, peggio se, se invece questa qui ha questo concetto io sarò ovviamente favorevole a dire ok paghiamo dove mattina mandiamo la delibera al cassa dei vostri prestiti perché verrà pagata con il di chiamato A, B e C nell'arco di tre anni massimo del trianni, ma non con quelli altri due e questa è una ma su quest'altra situazione che ci sono delle variazioni di del bilancio la variazione di bilancio viene fatta giunta, dopo vecchia attuale Quali sono le variazioni di bilancio e perché dovrà fare queste variazioni di bilancio sull'assestamento che era già equilibrato nell'ottobre del 2012 Perfetto si porta a pensare io non faccio le ma voglio vincere o forse qualcosa non è diverso allora dico, date le risposte su questo perché su questo poi se non c'entrano i tempi fuori bilancio i tempi fuori bilancio tiracco tutti come sono stati prodotti? da che cosa? non lo so non lo so è diverso la regione Lazio ha scritto, amici miei, domani mattina mi regione Lazio euro. Per che cosa? lo so, lo eh? so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo che abbiamo avuto noi, anche per altri elementi scolastici, non e uh, i rimanenti non utilizzati uh, fanno parte dell'equilibrio, uh, fanno parte delle reazioni, uh, uh, fanno parte dell'assistamento. Uh, uh, di che cosa fanno parte? Assolutamente, uh uh, right, uh, no. so, ma ci facciamo spiegare un attimo una cosa yeah, uh, in pozione. ma se chiede fosse se non è una rinomina, no, perché se questo fosse, no. ti porti a penetrare, ti porti a pensare un'altra cosa, consigliere, ti porti a pensare un'altra cosa che se io devo pagare 400 mila euro al rigenasso che si è svegliato ieri e perché sta in difficoltà e dice a noi che dobbiamo pagare, a me che il non me le frega un punto, non mi interessa, perché devo dire 20 mila euro all'anno, moltiplicato per 20 anni, cioè 400 mila euro, si soldi, dove queste visive che ci abbiamo in casa? dove stanno? No. o non si, lo chiedo pure io, non so che... Allora, ringrazio il consiglio davanti, bravo al sindaco, eh, sì. grazie Presidente, grazie a Policanti per l'atturato spiegazione. Sì, secondo me è una risposta di fatto anche all'intervento che ha fatto prima sull'AIDA sull in ma se l'accertamento lo fa l'AIA o se l'accettamento, come dice qualcuno, lo facciamo in house l'incasso non ce lo vuol meno allora che vuol dire che se lo facciamo in house non incassiamo? non andiamo comunque a chiedere i soldi alla gente che deve pagare? diverso no, è la stessa cosa allora mi sembra di capire che se lo facciamo in house facciamo 10. pagare chi ci pare? no, quello che devi pagare un cittadino di evasione la paga paga e patta la stessa 10. cosa è, patta, è, pari. è pari e patta cioè quello che devi pagare paga allora fatemi capire in tutta questa discussione se tu prevedi che hai un'entrata di evasione di 200.000 euro che sia laiva o che sia fatto dal comune di Anglia sempre un'entrata diputaria eh. eh, no. <coughs> siccome c'è scritto entrata tributaria? Beh, per me può essere sia fatto no, dal privato che a Policare io non sono disturbato, io non riconosco quasi nulla grazie. io in una previsione in un bilancio e in una variazione di assestamento generale cioè, prevedo, come fa. poi si verifica visto che c'è una forte evasione del pagamento di determinate tasse o cappelle che andrò ad incassare 200.000 euro questa previsione la posso fare se troviamo un sistema per far saltare quel contratto la faremo in house o da noi o per conto nostro se nella realtà non si riuscirà a trovare una soluzione sarà la vita esterna che lo farà punto, questo è qua poi magari per chiarimenti tecnici invece di fare la situazione visto che stamattina invece siamo qui no? e malgrado siamo qui e anzi voglio ringraziare certi consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, per la grossa responsabilità che hanno avuto nel mantenere aperto il Consiglio comunale al contrario di altri perché vogliono affrontare magari i problemi e affrontare i problemi sul bilancio, sul riequilibrio, sul, uh, sugli equilibri finali di bilancio, è una cosa seria, non è una barzelletta. Far saltare un bilancio significa andare a casa un'amministrazione, quindi vi voglio ringraziare pubblicamente, e ringrazio pubblicamente il consigliere Stefano Lotto che ha mantenuto il numero legale all'interno di questa sede. Se vi concedete vorrei dare una prova a Pazzone per una spiegazione di quello che è il passaggio tecnico che è stato fatto. Prego, se è possibile, <coughs> Allora, la parola al rinuncianti aula. Chi si Allora, <coughs> Stiamo raccomandando, stiamo raccomandando. Intanto, di, di affrontare da questo tempo, se presi in essere per vorrei fare un'incaricazione. Ai dipendenti del mio ufficio, che in questi giorni si sono adoperati per produrre tutti gli altri che sono qui all'ordine del giorno, no? e, non è facile lavorare contemporaneamente agli atti politici, di atti di assettamento, perché stiamo facendo anche di conto di autorizzazione, eh, mantenendo la giusta lucida. Quindi mi sembra doveroso un ringraziamento ai miei collaboratori. Eh, per quanto riguarda la delibera in oggetto, si tratta della ultima variazione di bilancio che è consentita al Consiglio Comunale dal, dal testo unico. Eh, che non ha un nesso diretto con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri, eh, tant'è vero che eh, la normativa prevede che il, la salvaguardia degli equilibri vada deliberata almeno una volta l'anno eh, entro il 30 settembre, mentre la variazione di assestamento è possibile fino al 30 certo novembre. C'è una particolarità quest'anno che, eh, essendo stato spostato il termine per l'approvazione del bilancio di revisione anche la salvaguardia dei libri è stata prorogata al 30 novembre, quindi c'è questa concomitanza che però è solo eh, occasionale per questa annualità. Per quanto riguarda lo specifico del provvedimento, eh, sono state apportate delle variazioni, ai vari stanziamenti di entrata e di spesa eh, in considerazione di alcune eh, richieste che erano pervenute da parte eh, per eh, in alcuni casi mh, per, portare, per sistemare degli eh, stanziamenti di bilancio eh, facendo ricorso comunque a fondi che già erano inseriti nel bilancio di previsione quindi spostando delle risorse da un capitolo a un altro. Eh, in, in qualche altro caso invece sono pervenute delle richieste eh, che manifestavano una maggiore, in realtà, una maggiore eh, previsione di spesa rispetto allo stanziamento deliberato dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione. A queste, spese, eh, a queste richieste se, se la si è stato possibile dare risposta eh, grazie al fatto che abbiamo avuto nelle eh, entrate che si sono regate maggiori rispetto alle previsioni iniziali eh, diciamo che il, il grosso di, questo, di questa manovra eh, è legato alla necessità di eh, reperire risorse per eh, incrementare il costo di valutazione crediti che abbiamo eh, previsto con un emendamento nel bilancio di previsione per un importo di 17.000 euro ma che eh, è stato introdotto quest'anno ed è obbligatorio eh, coprire in misura pari al 25% dei residui attivi con, di anzianità superiore ai 5 anni e del di Siccome noi abbiamo un ammontare di residui attivi eh, le annualità previste dalla lotta per un importo di poco superiore a 4 milioni di euro, c'è cioè la necessità di adeguare l'entità del fondo a poco più di un milione di euro, per cui in questa manovra trovate un incremento del fondo di redditi di 816 mila euro. C'è poi la necessità di dare copertura, per questo sono state le prime risorse recuperando un, un capitoli di bilancio eh, per i quali non, non erano state utilizzate queste risorse in considerazione siamo ormai prossimi alla fine dell'anno per dare copertura alla estinzione anticipata dei, di un muro con la cassa di voti di investiti che poi eh, è il punto successivo all'ordine del giorno in eh, quanto ehm, la, il decreto legge 95 di, di quest'anno, eh, convertito nella legge 164, ha previsto inizialmente un taglio eh, dei contributi italiani eh, a favore dei comuni. Con una modifica eh, intervenuta successivamente a questa norma, è stato previsto per i comuni soggetti al patto di stabilità che in, in, invece che eh, un taglio dei trasferimenti, eh, un importo pari a quello che sarebbe stato il in taglio dei trasferimenti deve essere obbligatoriamente destinato obbligato obbligato obbligato obbligato alla riduzione del debito. Eh, la riduzione dei trasferimenti è per il prossimo anno. Eh, con l'evento del, del Ministero dell'Interno del 25 ottobre scorso, eh, l'ammontare di, di questa riduzione del debito per il Comune di anni, è stato stabilito in 118.000 euro e Di conseguenza abbiamo individuato tra i, i detti di eh, tre ancora eh, per i quali ancora eh, in essere un piano di ammortamento con la massima di cosiddetti prestiti un modo che eh, si approssimasse per il l'importo a, a questo che la legge ci obbliga a ridurre. E, eh, e Quindi diamo copertura eh, con questa manovra anche al non eh, In più ci sono previs alcune previsioni di, di, di entrata e uscita di contributi regionali e provinciali soprattutto nel settore dei servizi sociali e della pubblica istruzione e ehm, la previsione di un contributo anche qui in entrata e uscita da parte della regione eh, a valere sul fondo di rotazione e quindi le devoluzioni degli mobili abusivi. Visto che il comune di Asia è, è particolarmente attivo in questa... Sì questo tipo di situazione e di risoluzione la regione ci eroga dei contributi eh, io lo faccio al fondo di progetto quindi con obbligo poi di città di, di risoluzione e se non ci sono domande particolari io io posso ho... dire io, ho... io ho delle perplessità è vero che però No, mi serve a, Consigliere, gentilmente, mi serve a, a il, il, il ragionamento. Nella delibera delle condizioni, i 395 mila euro, per capire il bilancio, ragionare e si parla di eh, debiti fuori bilancio, già stabiliti del Consiglio Comunale, la delibera 65. 395 mila euro, Quella è la stessa domanda che si poneva. Da come sono stati determinati Se sono trasferimenti regionali, se sono trasferimenti regionali. Eh, cioè, allora no. <ride> <ride> <ride> allora, non riesco a capire se dentro di questo come sono stati negli anni nel Stavogliasco 95 mila non sembra di ricordare che erano circa 50.000 euro quelli che sono stati eh, spesi per, per la materia che erano stati impostati Poi questo no, eh, eh, allora, sì, argomento specifico è oggetto di eh, altre deliberazioni non ha a che vedere con il documento di assestamento con la relazione di assestamento è, sono altre due eh, delibere il riconoscimento del debito e poi la delibera di salvaguardia che è copertura quindi è eh, un eh, oggetto di una delibera di cui si discolperà successivamente e sì, un altro c'è il Torrio, cioè, dirigente del settore competente fornibile le adeguata implicazione però non ha a che vedere con questo punto specifico non sì, io... è che se in questo punto adesso non si vedere eh, eh, intanto io, io mi lancio lo guardo quindi La mia preoccupazione non può essere dettata da tutte nuova, è dettata dunque, da una preoccupazione di tutte e tre le direzioni. Detto questo, e io permetto di riga sull'intervento di Vigolante, ciò che è suo, anche qui mio, anche da mio, anche però la perplessità sua io mio, anche adesso mio, anche il mio, però il mio, anche il mio, anche il mio, anche il Bilancio. e Perché non dobbiamo fare una versione di bilancio? Perché, tra, po, perché durante l'anno... Ma è una, una scelta che fa l'amministrazione? O... No, durante un di competenza. In generale dobbiamo avere maggiorità di uscite rispetto a quelli di rischio. In... Ma ha no, fatto un mese fa no, il, il bilancio? Sì, certo Quindi questa è la semplice versione di bilancio. Di... Il bilancio. Un mese fa jo, nel il bilancio, di... già le variazioni dopo un mese? Sì. Dopo un mese già fai le variazioni? Sì. Ma io, cioè, le variazioni le posso dopo 6-7 mesi? Sì. Che prima è una cosa, e invece la non è questa. No <totipo> C'erano, il punto è il di bilancio. No, il di di chi è contrario? 3, 2, 10, ha fatto è 4, si è tenuto 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, Allora Punto Allora, per dimmiare di la sensibilità dell'atto Chi è favorevole? No. Come sopra? No, non è purevole Come sopra? Chi è contrario? Chi ha astenuto? 1, 2, 3. Come solito abbiamo Come solito. Allora, Andiamo al punto successivo. Estinzione anticipata del debito residuo di un finanziamento contratto con la Cassa dei Paesi del Prezzo. Posizione 4412-934-00 il dirigente a illustrarci il punto io io il a illustrare il punto, grazie In realtà il punto già in sostanza la discussione sulla precedente legge. Eh, eh, cioè, cioè, cioè, cioè, la legge 174 che prevedeva taglio e trasferimenti, una modifica quella legge per gli enti soggetti a parte stabilito che in alternativa tagliare dei trasferimenti gli enti eh, soggetti a parte stabilità dovessero ridurre. Eh, l'indennizzo di e, eh, un posto di desiderio e con decreto 25 ottobre del 2019 è stato stabilito che il posto che il comune di Alte deve destinare alla condizione di desiderio è di cento mila e duca andiamo distinguere questo buco, eh, il cui attivo residuo è di 120 milioni di euro. di 112.902 più 19.000 euro che nessuno eh, è la penale prevista in caso Precettivo. di un'efficienza anticipata per un importo complessivo carico al rente di 126.288 e trovo questo è un vita. provvedimento eh, a punto precedente andate a filo del legno Grazie al dirigente, ci sono interventi, consigliere Volante, ne ha facoltà. Grazie Presidente, questo voluto euro era stato contratto con la Cassa di Consiglio. Scusi, scusi consiglieri, gentilmente, per poi ci vediamo all'auto d'accordo, per per essere per essere per essere aperto, per essere aperto, è un grillino, un ci servono nove, no, no, no, più uno, no, non, so. no, non è più uno, non sarà non cioè, poi successivamente ma se ne che era il metodo di casa due il metodo di casa due no, non è questa faccia di pompera delle, delle vie litorali no, eh, lo so, lo so bene, sta la battuta, non la tattura, tattura, la tattura, si perché, è stato uno spostamento lo so, è stata la battuta che fa fatto per 186 mila euro oggi noi dobbiamo restituire 129 euro più 19 cioè, la foglia ha un contratto un mutuo di 200.000 euro e fa la foglia di 30.000 euro. Ah, cioè, no, no, no. La, il mutuo è di 186.000 euro. Eh. C'è cioè un vestito di 129.000 euro, più di 19.000 euro che interessa contratti per aver fatto le l'estinzione anticipata della normativa. Ma no. la pagato il processo capito ah, ma no eh sì no ma no voglio spiegarti a te posso fare mi la domanda no volevo capire se volevo capire dirigente per cortesia allora se noi abbiamo contratto un mutuo di 186 euro e oggi e oggi dobbiamo restituire 129 mila euro cioè il C'è stato un stati interessi no mi oh, oh, oh, oh. qua c'è scritto c'è scritto, scritto, scritto debito residuo 129 indizio 19 debito a credito da parte dell'ente 112 esatto? allora la mia domanda è questa se io faccio un buco per il una pubblica e prevedo in base a un capitolo 286 euro e poi invece in realtà io devo restituire 112 sia Signor, la signora che ho fatto un credito a e ho acquistato, ha accreditato un, un mutuo con la cassa dei depositi e prestiti superiore all'opera della rizzazze. Oggi io questa differenza di soldi che non ho usato, mi devo dare 19.000 euro per l'estinzione la, la anticipata del debito. Allora, se io facevo invece la richiesta di un mutuo di 60.000 euro, oggi la devo consumare tutti e lo devo fare l'estinzione del mutuo è eh, questo no no com'è com'è com'è allora consolidato è una richiesta e una mutuo ciascuno di potere spesso per una manutenza giusto era 186 euro giusto era 186 oggi dobbiamo restituire 112 si che l'opera è costata 60 129, perché... sì, ah no, debito 112. prego, sì, sì, sì, sì. Grazie. Posso scusi, posso una domanda, mi vero, mi sì, non almeno rispondo a tutti. Grazie Vicepresidente, grazie. grazie. Allora, la allora, la allora, quello che ho capito io è che adesso con. Eh, la nuova normativa, la nuova legge noi dobbiamo rientrare in una cifra questa cifra la andiamo recuperare da questo muro e spingendolo anche in cifra giusto? Allora, più o meno cioè oh, il territorio però che c'entra? quello che dice Policarpo secondo me è esatto non è che noi abbiamo eh, ma come no? no? noi non è che abbiamo acceso un punto di 186 mila euro per un'opera di 30 mila euro no, no, no, ma i conti no, è la, è la, ma ah, non è così quello che ha detto il dirigente se non ho capito male è che noi con il segreto Monti, con le leggi nuove dobbiamo rientrare, no, non mettono no, mettono davanti. Allora, ragione con il termine che tu hai preso, un punto di 187 euro. Quanto è costato? La domanda, la domanda, tu lo sai, la domanda, non è che noi abbiamo fatto l'opera 40, abbiamo preso più. È se noi dobbiamo rientrare i soldi per andare a fare il io tecnicamente cercando di essere il più chiaro possibile come funziona eh, per il senso, il allora noi abbiamo assunto un mutuo a suo tempo per un posto di 186 mila euro come diceva il dire lo stimolante più per la realizzazione di un'opera e quell'opera laddove non è stata ancora posta continua ad essere eh, continuano i lavori e la cassa dei porti depressi, euro, e e prestiti 186 mila euro ci dà il punto è che al di là del fatto noi abbiamo un'entrata da mutuo e la corrispondente spesa per realizzare l'opera poi noi con i soldi alla cassa dei e e prestiti dobbiamo restituire i Casanis e abbiamo un piano di ammortamento in base al quale anno per anno paghiamo una rata ora noi continuiamo ad avere un credito nei confronti della cassa per la realizzazione dell'opera. Quando estingueremo il muro, la cassa, tutte le somme che non ci ha evocato per la realizzazione dell'opera, ce le accredita tutte e noi avremo i fondi per pagare l'opera fino al completamento dei lavori. Quello che succede con questa delibera, con questa estinzione anticipata, è che noi chiudiamo oggi il piano di apportamento di quel prestito significa che le date che noi dobbiamo continuare a pagare che anni, è l'increzzamento da oggi a ah, no, che, no, che no, sono no, 120 112, 112, 112 le chiudiamo oggi quindi dal prossimo anno noi pagheremo un mutuo in meno, una rata in meno, una cassa di quattro terzi. Rispartiremo qualcosa, sia in parte di rata camminare che di rata interessi, però a fronte di questo risparmio negli anni a venire dobbiamo pagare questa cauzione, questa penale di 19.000 euro sicuramente la è la stessa, è stata la stessa, è stata la stessa, la la è stata è stata la stessa, la stessa è No, stiamo parlando di Un punto importante è chiedo la politica di fare un po' di esercizio. Un un'altra un cosa, un cosa che quest'opera è iniziata nel 2004, non è ancora ultimata. Che stiamo facendo? Cioè, come la possiamo dire? Lo osservo. No, Troppo difficile se noi il prossimo anno dovremmo avere ancora i soldi a casa dei nostri del per poter ottimare questo a allora cosa stiamo facendo? da voi gli facciamo l'oro? come stiamo facendo? Di... io tutte queste interrogazioni c'è un lavoro che va fatto dal 2004 a oggi sto parlando di castalino, continuiamo, continuiamo quanto ci costerà sto parlando di noi? Al di, dei, al di là dei contenuti che lei poc'anzi ha spiegato dicendo esattamente che dire sì, questa, questa cosa è presso, possiamo fare quello che facciamo, facciamo una sezione quest'anno, anche dire questo perché come è scritto qua non è che ha lei chi non lo sa non lo può capire non può sapere gli scotti della moneta che lei ha mandato con molti o qui presto per queste cose perché poi c'è scritto chiaramente che è naturalmente un'altra visto stiamo facendo questa cosa perché oggi ve l'ha obbligata io non sono d'accordo però qua significava una cosa significava che c'è le carte io prendo un muro 186 e ho dato 12 l'opera è costata 60 che opera abbiamo fatto? 60. come ha spiegato lei è diverso e siamo d'accordo però il fatto di fatto rimane che l'opera dovrebbe essere un'ottimata è iniziata nel 2004 non si sa quando finirà e non si sa quando ci costerà è Grazie, Marcello Volanti, Il consigliere Bartolo ha fatto Ci sono altri del... No, voglio intervenire anche io, è Sono altri non ho dato la parola. Anzi, il consigliere vi è come a rotta. consigliere io c'è niente da dire ah no, ora si è confuso allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, so come allora, allora, allora, allora, allora, che allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, il ricercatore, no, quella cosa, l'opera è stata fatta. No, è stata fatta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una parte no, no, no, no, no, no, no, no, no, allora, no, è no, no, no, no, no, è stata fatta, l'opera non è stata fatta ma quello che diceva no, è talmente giusto che il dirigente guarda agli ultimi punti, ma noi qui c'è stato un piano di investimenti diverso, era 70.0 euro per E quindi abbiamo investito, che poi qualcuno ci spiegherà, abbiamo investito sui su progettazione, su ci spiegheranno che poi quella sarà un mi auto anche per i prossimi punti che chiederanno e chiederemo adesso, quello che c'era da dire su questo passaggio era semplice poiché okay, al di là, no, al di là del, del fatto scandaloso che noi stiamo ridando di mutuo, di propria pubblica in non è stata realizzata, questo io credo che sia il punto verbo io. Al di là di questo, ma noi siamo come amministrazione, cioè dire che si è obbligati per entrare in quello che è la normativa della situazione precedente, quando come amministrazione vogliono anche i giocatori rientrare nei parametri dettagliati dalla da una legge detto questo io al di là che mi hanno scandalizzato perché dopo 4 anni non è stata fatta un'opera importante sull'articolaria adesso metto a posizione questo ma l'impegno del Consiglio Comunale io credo l'impegno del Consiglio Comunale credo Dopo avete revocato questo atto importante, il minuto dopo lo riportate in approvazione alla richiesta della Casa e riaccendete questo piano di investimenti sulla città italiana che io credo che qui dà vendetta e al di là di tutto, insomma, vi una presenza dei consiglieri comunali che potrebbero essere votati. Metto a votazione... Scusate, Presidente, aiuto presidente la Allora, Consigliere Vani lei quando si siede su quel tavolo? Sì, sì. però lei? Quando si siede un quel tavolo, allora, non va bene quello che dice che adesso noi lo riteriamo, poi ritiriamo il prestito No, non ho detto questo, ho detto, questo. Ho detto sono sì, obbligati sì. dal passaggio della legge muta ma mi ritengo scandalizzato da questo. Poi, non dice che dobbiamo levare questo, questa, questo, esatto, questo, questo esatto, eh, eh, Quindi non solo non dobbiamo levare, secondo me, un'opera che parliamo di foglie noi andiamo a levare alle varie il, il finanziamento, l'assurdità. togliamola su tutte le altre cose, ma non su una rete fognaria che i cittadini attendono da anni e comunque non so se è realizzata, se è iniziata, eccetera, eccetera, ma la cosa più grave, caro consigliere Abbate, sono i 20, circa 20.000 euro che noi andiamo a pagare, noi 20.000 euro, Andiamo a buttare i 20.0. Scusate, una precipitazione perché no, eh, consigliere, i soldi a allora, noi ci rimangono. Una domanda secca, così capiamoci, capiamo, ci capiamo. 19.329.15 euro 329.15 sono soldi persi che noi andiamo a perdere un indennizzo perché andiamo a stire il mutuo anticipatamente? Punto interrogativo. E allora che vogliamo parlare? E allora di che cosa paghiamo? Abbiamo perso 20.000 euro, buttiamo 20.000 euro dei soldi vero, bravo, dei cittadini vero, e deve, no, deve intervenire la Corte dei Conti qua, deve intervenire, vero, chiediamo l'intervento della Corte dei Conti, che 20.000 euro non li possiamo togliere dalle casse comunali, dai soldi dei cittadini, li deve pagare chi è che ha sbagliato. No, libera no, sì. adesso ne... allora eh, vorrei ricordare sul punto che già un eh, passaggio che già ho fatto prima e che probabilmente però non è stato compreso eh, è vero che c'è una penale per l'estinzione anticipata del mutuo ma non è altro che l'anticipazione di una parte degli oneri che il comune sosterrebbe se non estinguessi il muco nel senso che noi dicevo prima eh, questo muro abbiamo ancora rate di ammortamento per pesante e quelle rate di ammortamento sono competite della propria interesse quindi noi a fronte del risparmio di interessi che, abbiamo, che avremo negli anni a venire se manteniamo in essere un mutuo, qualunque questo sia non questo, qualsiasi muco e dicevo, a fronte di quel risparmio amico, paghiamo, so, anticipiamo oggi una quota quindi paghiamo oggi il miliardi ma, ma ne paghiamo adesso in, non ho fatto i conti ma 50.000 cento di anni a venire perché riduciamo il nostro indebitamento quindi riduciamo le quote, gli interessi che annualmente paghiamo la cassa di volo del freddo ma questo non va a sul luogo adesso però grazie questo punto grazie Presidente quando con il dirigente questo punto è stato contratto in data 2012-2014 l'opera non è stata effettuata dal 2004-2012 al tutti gli interessi che noi abbiamo pagato, abbiamo pagato gli interessi, eh? Eh, quindi noi abbiamo pagato degli interessi, l'opera non è stata fatta, con i soldi del... pagheranno i consiglieri comunali, pagheranno i dirigente pagheranno chi è che ha... chi c'era e chi è colpevole di questa cosa quindi da oggi in poi caro si segretario chiunque ha colpe ne deve rispondere in prima persona quindi se la propria legge da no no non è sempre perché qui per pare che, qua pare che chi, chi paga sono sempre i cittadini e no no, no, no, ma io lo dico io ad ardea ad ardea ad ardea i dirigenti gli impiegati consiglieri no? i sindaci finora non un ho... mi sì, risulta che... Eh, che hanno pagato eh. passato hanno pagato non hanno pagato sempre i poveri cittadini sì, no? i poveri cittadini quindi, quindi qua se è possibile fare una bella sì, relazione ma dare a conto di tutti sì, in modo tale che chi è colpevole di questo sperpero di denaro pubblico dal 2004 fino ad oggi di questi interessi massivi che abbiamo pagato inutilmente tirano fuori i soldi dal portafoglio proprio e li restituiscono al comune grazie Grazie. Grazie. Grazie al consigliere Banco, cioè al consigliere Babano Sì, no, tanto per chiarire con Banco, non è che io quando adosso, è la Torà cambia atteggiamento, mio ma è quello che dicevamo, che diciamo, e che questo abbiamo sottoscritto sì. alla, la mozione scrittuta al Presidente, che quando eh, ricopri il ruolo del Presidente, io non posso dare a te sensazioni di votare o influenzarti proprio perché io sono minoranza. Lì io ho svolto il ruolo di Presidente del Consiglio di Altra cosa è quando intervengo del Consigliere Comunale e forse sono andato anche oltre, perché io ho detto che mi trovo comunque dispiaciuto che quest'opera non sia stata effettuata, tanto più che ci ha visto me personalmente e anche con tanti di voi all'epoca presentatori di emendamenti di bilancio di Adesso che non sia stata realizzata quest'opera, io non è solo dispiaciuto. Non dico che sia passata, ma sono incavolato, se non sia passata tanto più, che ha ragione poi il consigliere Volante che sono anche di parte, visto che passa davanti a casa mia, no, Volante. Dico, però tutti ci siamo impegnati su questo. Ed era un'opera che non si fermava né davanti a casa mia né davanti a casa tua, perché questa vedeva la realizzazione di un'opera che finiva fino alla via Torania, quindi oltre il posto del caso, e i pezzi di tronconiemi. Oggi però, al di là della, della rabbia che possiamo avere, e nel momento in cui io ricopro quel ruolo allora vi devo dire che il rispetto del bilancio anche perché se non fosse questo io ti annuncio che voto contrario perché sono indignato per quello che è successo però in quel momento non ti posso dire perché mi rendo conto che se tu non, la maggioranza non vota questo comunque c'è una rivoluzione futura e quindi non possiamo rappresentarla ma l'impegno credo che dobbiamo chiedere al sindaco la maggioranza e che il giorno dopo il giorno dopo riproporre la medesima opera e riportarla in discussione quindi se questo vale come eh, dichiarazione di voto il mio voto lo dichiaro per l'indignazione di un'opera che, che grida vendetta ormai da 8 anni che è in attesa e quindi il mio voto sarà sicuramente funzionale grazie sì, al consigliere Abbate consigliere Marcucci e a Facoltà grazie presidente io mi associo ha già detto dal consigliere ma chiaramente un voto sarà favorevole per le cose no, lo dallo stesso. È chiaro, è chiaramente, chiaramente è la stessa cosa che chiede noi che chiede che è riduto fatto io sono qua io allora, giustamente, giustamente, abbiamo... giustamente è la stessa cosa che io cioè quella serie che lavora sul dubbio il giorno dopo questo progetto grazie sì. allora, andiamo avanti con dire in aula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 è eh, approvato è approvato. ci vediamo dopo Ciao, e e e i suoi consiglieri se c'è il punto di vista di seguito, stante l'urgenza si deve vedere, così come proposto il presente atto, ah, dichiarato eh, immediatamente eh. eseguibile eh, cioè, senza l'articolo dell'articolo metri avanti sì, ecco, regole come sopra come sopra contrario, come sopra Com adesso non sopra è approvato come? senza politizzazione ma non è io Abbiamo autorizzato a parte. Allora. Andiamo avanti. con sono lavori poi ciuchiamo. Sai che trentino. La la Andiamo avanti, buon allora, allora, i lavori. Abbiamo la ma non è no, lo sto a difendere, guarda non c'è stavo io l'avamo parla a fendere ah sì no, allora non è in conto ma che è successo? è è io chiedo l'integrazione dell'amico per l'inca ah ma lo dicevo sì. che non lo fatto ah andiamo avanti andiamo al punto riconoscimento di il fuori regione Lazio proposta Anzi, perché quando ho che io, la regione di di lavoro, un po' di soldi. Allora, regione di lavoro, la regione di Allora, eh, eh, relazione, relazione, la lettera, il fatto di stare a persona, ha trovato un buon questi sono i soldi che noi genitori non abbiamo richiesti, quindi sono quelli che stiamo rivedendo nel giorno, 400.000 euro. Grazie Presidente. Che... Eh, questa lettera nasce dalla presenza di Barconte con una richiesta che è stata presentata dalla Nettone eh, recentemente in ordine dei fondi che venivano eh, versati nelle casse del bilancio comunale del a partire dagli anni 2001 e fino al 2009. Faccio un piccolo escluso, sconto breve, così eh, è un po' più chiaro come sono sorti questi problemi. In quegli anni i soldi venivano eh, erogati sulla scorta del numero degli iscritti potenziali che potevano avere questi soldi, erano per, per intendersi delle somme che potevano essere richieste come rimborso da parte delle, dei genitori per l'acquisto di zaini. Eh, tutte e altro materiale che non rientra quindi strettamente in quello che sono le spese che invece possono essere ricondotte a quello che è il, il rimborso per le cedole o altro. E per i libri comprati per alcuni allievi di alcune tipologie di classi, non per tutti in generale, ma per alcune classi mediche, per alcune classi delle elementari, per alcune classi delle scuole elementari, con particolari caratteristiche il tutto doveva essere fatto in tempi precisi e certi e con la fornitura di una documentazione specifica che negli anni proprio dal 2001 fino al 2008 non ha soltito un effetto o non è stato ben utilizzato o comunque non ha avuto quella risposta che poteva consentire di spendere tutti quei fondi. Il c'è un, un numero legale quindi se vuole andare avanti mi faccia dire che questa è un'operazione che è importante per lui o oh, che invita i consiglieri noi siamo stati da stamattina consiglieri in aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6, 7, 8 numero legale 9, quindi questa allora, è una cosa che interessa a voi è andare tutti io sto qua cioè, abbiamo portato uh, ai l'abbiamo portata in commissione stato velocemente Quel punto mi sembra che sia stato già chiarito inizialmente. Quindi questi soldi vengono dati con importi anno per anno, dal 2001 fino al 2008-2009, vengono <ride> dati in questa maniera, senza quindi una eh, verifica puntuale dei, del, dei rimborsi così come richiesti da tutti i comuni dell'Azio non è una cosa soltanto del comune di Ardea, perché si dà il caso che quel, proprio nel 2007-2008 in regione, io ero capo segretario del direttore regionale di istruzione, questo... Fatto fu ci cioè venne fuori perché appunto tutti i soldi erano stati dati a tutti i comuni senza mai avere una rendicontazione puntuale di queste somme. Eh, recentemente invece questi importi sono stati poi erogati sulla scorta di quelli che erano le somme che i comuni indicavano come richiesta da parte dei utenti. Quindi negli ultimi anni questo non si è prodotto perché la regione ha pensato. In, diciamo, eh, nella cif la cifra esatta che è stata richiesta sulla base delle istanze presentate dai singoli utenti, i che avevamo diritto negli anni dal 2001 al 2008, la Regione ci ha dato 450.000 euro complessivamente per i soldi della legge 62 e 448 ed è stata rendicontata una cifra eh, rimborsata agli utenti che ne hanno beneficiato perché avevano titolo a farlo il numero molto inferiore per circa 50 mila euro ecco da che cosa deriva? il fatto che è stata dal 2001 dal 2001 i fondi che non erogati erano due mandati all'anno però avere contatti di questa immagina di portare gli anni e abbiamo C rendito come è che sono state richieste dai potenzialmente fornitori di quel le somme erano soltanto 1.000, 2.000, 3.000 euro all'anno anziché 38-40 era la somma che veniva versata al Comune. io immagino che in quegli anni essendo comunque, non essendoci mai contemporaneità tra l'erogazione dei fondi da parte della regione e l'incasso da parte del Comune che avveniva mediamente penso, non prima di un anno da quando ci venivano poi indicati come somma a disposizione delle amministrazioni comunali però può essere pure che c'era una differenza soltanto di pochi mesi in ogni caso non c'era mai contemporaneità tra la delle somme e la reale in casso della questo è, questo è il punto quindi eh, la regione adesso ha fatto una lettera nel 2010, adesso nel 2012 quindi a ottobre, in cui mette in mora l'amministrazione nel dire avete avuto 450.000 euro restituiteci quello che non avete ricordato e altrimenti deporrono interessi di mora dal sessantesimo giorno eh, della notifica della lettera di richiesta dei soldi quindi per quanto riguarda il 100, del il bilancio è, è assolutamente ineccepibile per quanto riguarda l'ufficio di gestione che non ha trovato tra l'altro nei residui passivi. Pari a quelle che dovevano essere titolate ad essere in questa right. right. ma dove stanno? Sti sordi? Ma scusa scuola Cassa, ah, ci stanno e perché è fuori bilancio? Grazie, c'è capito di uscita, ma solo eh? per capire, noi abbiamo ricevuto le proteste tutti gli anni dal 2001 ad oggi dei genitori che non riuscivano ottenere i rimborsi adeguati e noi chiediamo quasi 400.000 euro alla regione, cioè qui c'è l'incapacità proprio di affrontare l'amministrazione. No. Allora, noi facciamo, no, ma attenzione perché se noi in dieci anni abbiamo affrontato e dato ai genitori 50.000 euro, questo è circa 50 euro e abbiamo avuto noi tutti gli anni di proteste dei genitori che non arrivavano a comprare i... C'è una No. anche materiale scolastico. I... Non viene Voglio divulgata dire... all'interno delle scuole. Eh? Non, non viene divulgata abbastanza. Ma c'è pubblicità su questo. Pubblicità su questo. Ma, Il dirigente lo fa, eh? non, non è che va bene. Il va la gente ha dovuto comunque affrontare impegno, le famiglie hanno comunque dovuto fare un sacrificio per questo, cioè è assurdo che si ridiano i soldi che noi, noi siamo responsabili anche di non averli dati agli, agli altri comuni, probabilmente gli altri comuni che erano in grado di, di darli alle famiglie, noi non li abbiamo fatti dare perché in base a quello che noi gli chiedevamo e poi non siamo stati in grado di dare perché la legge non ha scelto di darci. Di, lo, di sua spontanea volontà ma in base a quanto noi gli chiedevamo hanno per anni no, no. no è così e no. No, allora le, le no. dirigenti perché continuate a dire no non la conoscete la, la situazione non la conoscete perché no eh, Franchino ha detto non era i libri continua a dire no al di là può essere cazzosa erano soldi di cittadini non gli sono stati dati li avete dati gli, gli stanno ritani dalla regione Lazio è vergognoso questa deve essere un'assunzione e responsabilità di questa amministrazione. Perché non possiamo fare piccare tutte le si parla di IMU e che abbiamo un problema per le casse comunali e dobbiamo sforzare i cittadini, anche io sono cittadino, anche voi siete cittadini. Quindi non è più per pensare. O vi mettete a tavolino con la testa, testa nell'amministrazione, altrimenti lasciate fare, passate la mano. Grazie al ah, consigliere Abbate il, il, il piattore, un attimo no, solo per chiedere, no perché forse non mi ha sentito il consigliere Arvale no? io ho detto che sostanzialmente non è perché il comune non gli ha voluti dare sono mancate le istanze dei cittadini che, che, che facessero richiesta di quello avendo risposto nel senso che non un attimo per poter partecipare al Comunità doveva avere eh, un requisito di e la presentazione di documentazione idonea eh? quindi scostritti fatture di acquisto dei beni che potevano essere riconosciuti come abissibili questi sì, sì. cittadini non l'hanno fatto i banni sono stati sempre fatti, e questo è stato fatto perché alcuni l'hanno fatto alla banca per i soldi sono, non erano quelli che erano, per tutte le zone che erano, per soldi che avevano incassato. allora io credo Comune che tocca i 50.000 abitanti, non è pensabile che soltanto una piccola parte dei figli di cittadini, cittadini, cittadini vada a scuola. Se questo non è avvenuto è perché non c'è stata un'adeguata pubblicità al caso. Perché a me non sembra che tutti girano in incosce cagliette, perché la mattina io quando passo davanti ai servizi sociali, ogni mattina c'è la fila ogni mattina c'è la fila dei cittadini che magari stanchi non tornano una seconda volta perché tanto non ricevono nulla ma questo è un fatto grave è che l'amministrazione lo sta accanto cittadinanza e se lo non sta accanto cittadinanza non può sentirsi amministratore adesso io posso essere d'accordo con lei cioè, ma è una scelta politica che è grave perché se, mente, se... No, io non penso che i centri non abbiano le male. caratteristiche per chiedere di dice, uomo, uomo. e chiedere gli gli e soltanto 5.000 euro che significa una spesa in e qui c'è una grande carenza di aule e pure le aule ci sono si dice che gli scolari ci sono gli studenti ci sono e poi che si stupe io non li vedo in non io non lo vedo, no dovete fare la pubblicità su questo, dovete pubblicizzarlo, i bando pubblici, non volete lasciarli dentro gli uffici. No, il bando esce sul sito e il bando viene anche affisso a scuola. Poi sono quelli all'interno delle scuole che non la pubblicizzano. La verità è questa. È eh, la verità? Sì, però il problema non è che rimangono se rimanevano le casse comunali se rimanevano le casse comunali le utilizzavamo per un'altra opera andava bene ma gli unicamo alla legione no ci ruota tutti ma, ma non le puoi ma noi lo hai in ridare sono delle nuove a ridare sono delle nuove a ridare sono delle nuove ho finito ah se vuoi io lo prendo ma il bando è vero quello che ho detto è pure il bambino è una scuola eh poi a tutti. L'interno deve capire dove si legge la paghega, come gli insegnanti dovrebbero portare al culo il consigliere sicuro di far girare tutte le classi sulla comunicazione, che è una cosa importante. Loro dall'ufficio fanno un giro di trovare, la colpa è che mancano le istanze, il tiro del culo beh, non so è tipo, lo che è successo. prima ci hanno fatto la demagogia, hanno i ma hanno fatto l'opera. Poi c'erano, eh, eh, eh, c'era una conserva, c'era un consiglio, un è uno squadro, scritto, Questo in un'altra maniera. A poi, che il primo anno, nessuno mi chiede, il terzo anno, insomma, per sì. Oh, e e ci sono per consiglieri Consiglieri. No, l'ho finito. Andate a trovare. Va. Consiglieri in aula. Eh, manca il numero legale a Consiglieri in aula. Sì. Ci avete un attimo, due consiglieri in aula. Così fai questo colore Ci avete fatto uno, è E' tutto tutto tutto per Allora, ci chiarire meglio il comune posto. Allora, no, adesso spento. Io faccio più Ma 10 volte, è 1000 euro. No, è 1000 consiglio comunale. Ciao, i fiori. I fiori Presente. I fiori Presente gli angeli, assente, Marcucci, assente, Marco assente, Acquarelli, assente, Corso, assente, dove è il corso? Corso, presente, presente, presente,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 allora, ho che non c'è il numero legale, il consiglio è stato sciolta, i punti verranno riportati al prossimo consiglio. Buonanotte!